Benvenuti ragazzi, sono Gizaz e siamo qui nel video per spiegarvi altri due gadget che verranno implementati all'interno di Brawl Stars prossimamente. Cominciamo da quello di Shelly, lo faccio subito vedere nel dettaglio, si chiama Piattelli. L'attacco normale successivo all'attivazione del gadget colpirà un'area inferiore e avrà una portata maggiore, usi per scontro 3. Lo andiamo a provare subito in amichevole e ora vedremo com'è questo gadget. come vedete l'iconcina è diversa rispetto ai gadget già implementati su Brawl e appunto quando noi selezioneremo questo gadget saremo vedete sono riuscito a uccidere la Jackie che era molto lontana e con il colpo normale non sarei mai riuscito come vedete mi ha aiutato anche a colpire quel Bo che era veramente molto lontano Sono rimasto con pochissima vita, ma siamo riusciti a vincere questa partita. E adesso andiamo a provare quello di Jesse. Eccoci quindi sul gadget di Jesse che si chiama Acceleratore. La velocità d'attacco della lattina viene raddoppiata per 5,0 secondi. Spero che verrà nerfata perché, se verrà per esempio usata in rapina, Jesse, Jesse e Nita potrebbero uccidere la cassaforte in 20 secondi. Ecco. Ora lo andiamo a provare di nuovo in Gemma. Eccoci dunque qui in questa partita contro i bot Per provare questa, questo nuovo gadget Vediamo subito Ho mancato completamente quel bo Sono con una penna e un iris Non riesco a colpire nessuno Ottimo, ho colpito la nita. Per fortuna che i bot non sono così tanto Ragazzi, non riesco a colpire nessuno Ok No, ma ragazzi, ma sono morto da Andana, Mike. Allora sapete che vi dico. Torretta qui. Eccola. Guardate come li ha devastati. Oh, oh. Ecco. Come non detto. Vai. L'affare è OP Però ho sprecato un gadget Perché li ho uccisi così subito Eccoli che arrivano di nuovo i bot Un'altra Vai Vai torretta No me l'hanno uccisa no. Uh grandissima Penny vai Penny La Mamma mia sta Penny raga Penny MVP Uh Ok Abbiamo vinto anche questa ed è diventata ormai una consuetudine per me salutarvi da il nostro caro Surge Paladino Matcha, la Soglia 1 del Pass. Ci vediamo domani con il prossimo video. State pronti perché potrei anche decidere di programmare una live. Casomai vi faccio uscire un video che ve la annuncia. Quindi lasciate 25 like se volete un altro video della prova dei gadget. E mi raccomando continuate a iscrivervi. Alla prossima ragazzi.